Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Let's Play, la rubrica per i genitori. Pensata per proporre dei giochi che stimolino il linguaggio insieme ai propri figli. Io sono Maria Grazia Canobbio, psicologa del Centro Iele, e è con noi Melissa Pappasodarma. Buongiorno, Maria Grazia. Buongiorno, Buongiorno, Melissa. Quest'oggi che gioco eh, proponiamo? Allora, oggi proponiamo il gioco Amico Robot. Allora, è un gioco che va a stimolare la capacità di fusione sillabica, quindi la capacità di unire le sillabe per formare una parola. Si sviluppa verso i 4-5 anni e fa parte di quelle abilità chiamate abilità metafonologiche che costituiscono i prerequisiti per imparare a leggere e a scrivere. Realtà, come potete vedere questo è un ulteriore gioco, mirato alla potenziale, questa abilità, perché è veramente fondamentale. Ma il gioco? Allora, in che cosa consiste? Il materiale che occorre sono le tessere figurate, le tessere di gioco, che abbiamo qua disposte sul tavolo, e in più serve la lista di parole che Robot andrà a leggere. Infatti, per ehm, fare, diciamo, questo gioco eh, sarebbe opportuno la presenza di due adulti sì. più il bambino. Nel caso in cui questo non fosse possibile, eh, come, noi, eh, come vedrete noi oggi, abbiamo eh, registrato eh, le parole eh, da presentare al bambino e eh, durante il gioco andremo ad ascoltare questa registrazione in modo da ovviare eh, la presenza di un solo adulto. Giusto, infatti in realtà il gioco originale sarebbe con due adulti, uno che legge le parole e uno che gareggia insieme al bambino. In caso in cui non ci potesse essere il secondo punto, possiamo registrare, si possono registrare le parole in precedenza. Ok, Allora, una volta che abbiamo disposto tutte le tessere sul tavolo, sì. okay, si spiega al bambino che dovrà ascoltare attentamente la voce del robot, che dirà delle parole divise a pezzettini, quindi sillaba per sillaba. Il bambino deve ascoltare attentamente, tenere in mente le sillabe e andare a scoprire che parola formano. Una volta che l'ha capito, deve andare a cercare tra le tessere l'immagine corrispondente il più velocemente possibile, perché questo gioco si basa su una gara tra adulto e bambino, e deve cercare il più velocemente possibile l'immagine corrispondente alla, alla parola detta da robot. Benissimo. Partiamo con la registrazione sì. del nostro caso e vedremo chi sarà più veloce tra me e Melissa. Ecco le parole lette, da trovo. ca za. Ok. Melissa si sarà molto veloce. Casa, <ride> quindi il bambino, allora, magari le prime volte lo dirà, lo farà anche ad alta voce, il passaggio che noi abbiamo fatto in mente di unire le sillabe e trovare la parola, lasciatoglielo fare. Nel senso che i bimbi di 4-5 anni sono piccoli, magari sono le prime volte che si confrontano con questa abilità, quindi può fare anche questo passaggio ad alta voce. Eh, proviamo con un'altra parola? Benissimo. Ecco qua. <ride> Ecco, ha vinto Maria Grazia questa volta. Quindi anche qui bisogna unire le sillabe, trovare la parola e cercare l'immagine corrispondente. Il gioco si conclude quando le parole sono state dette tutte o ascoltate tutte e vince alla fine chi ha guadagnato un primo tessere. Quindi per questo gioco il bambino avrà la percezione della vittoria eh, proprio sulla base di un maggior numero di, di tessere vinte. Certo. Bene, come eh, potete vedere Amico Robot è un gioco semplice e divertente ma che va a stimolare un'importante funzione che è quella proprio di fusione sillabica quindi di capacità di unire le sillabe per formare parole. Eh, questa capacità è alla base dei prerequisiti della letto e tramite, attraverso il gioco, è possibile mh, trascorrere in modo piacevole eh, del tempo insieme ai bambini e intanto anche andare proprio a lavorare eh, su questa abilità. Intanto ringrazio Ministra per questa presentazione. Eh, come per gli altri giochi è possibile reperire il materiale eh, sul, sito, sul blog del sito www.nered.it e se volete condividere il video eh, potete andare alla nostra pagina Facebook eh, anche per la cellula.